Quella che interessa molto per l'attività di ricerca è proprio la, la cosiddetta text and data mining. E quindi ho fatto un focus proprio su quella. Sono consentite le riproduzioni, vedete, è l'articolo 73 della legge sul diritto d'autore. Anche qua in buona parte è un copia e incolla della direttiva. Eh? Però dice: quindi vedete, in questo articolo abbiamo la, il caso di libero utilizzo. Scusate, ma è partito. Ehm, cioè, nel comma 1 ci dice cosa è libero, che, che cosa viene liberato. Ok. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di, di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o da altri materiali contenuti in reti o banche dati di cui essi hanno lecitamente accesso. Ok, quindi riguarda gli organismi di, di ricerca, è rivolta quindi unicamente a organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale che dopo vedremo come sono definiti. Riguarda che cosa? L'estrazione per scopi di ricerca scientifica di testo di dati, quindi text and data mining, estrazione, ehm, o altri materiali contenuti in reti, quindi su internet ad esempio, o banche dati di cui, a cui essi hanno lecitamente accesso, quindi. Deve essere una banca dati in cui non che mi, come dire, mi sono fatto dare la password da mio cugino no? e, e, e con quella, grazie a quella entro io come dipendente di un ente di ricerca e cerco di tirar giù dati, no, ecco, quello già non si potrebbe fare perché io devo avere lecito accesso. Eh, ai fini della presente legge, per estrazione testo di, da, di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini o dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni dirette, ad acquisire nuove conoscenze e a, rivelare, a rilevare nuove tendenze. Mi sembra che insomma, in questo contesto sia chiaro a tutti cosa voglia dire text and data mining. Inter invece è più utile sapere le definizioni dei, degli, enti, degli enti coinvolti secondo la legge. Ai fini del presente articolo, per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca, agli organismi di radiodiffusione, nonché agli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e agli, agli organismi di radiodiffusione pubblici. Quindi insomma, un bel, un bel polpettone di enti eh, molto, abbastanza, abbastanza ampio. Poi abbiamo la definizione di organismi di ricerca. Ai fini del presente articolo per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca, attenzione, o qualsiasi altra entità alle seguenti condizioni. Ovvero, una condizione è avere come obiettivo primario quello di condurre attività di ricerca scientifica oppure svolgere attività, attività didattiche che includano la ricerca scientifica. Una. Ma poi perseguono finalità di interesse pubblico, non hanno scopo di lucro, oppure reinvestono gli utili in attività di ricerca scientifica anche in forma di partenariato pubblico-privato, però senza la possibilità di accesso su base preferenziale ai risultati generati da detta ricerca scientifica a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza dominante su tale organismo. Penso che sia un leggero riferimento a quelle fondazioni, non so, le fondazioni bancarie, le fondazioni di grandi società, che sono formalmente degli enti no profit, che fanno attività no profit, attività di ricerca, ma che sono poi concretamente nei fatti controllate da grandi aziende le quali si prendono poi in via esclusiva i risultati. Okay, quindi i risultati di questa attività di test data mining possono, devono finire poi a beneficio del pubblico, dell'interesse pubblico, e in quel caso allora possono essere fatti anche da eh, fondazioni private, da enti privati, ehm, pur appunto che, che, che rispettino queste condizioni dell'articolo dell 73,4 eh, requisito B. Eh, vabbè, poi ci spiega um, ci dà un po' di riferimento su come devono essere conservate queste, queste i risultati di, di, di questa attività di estrazione eh, interessante il comma 8 che dice sono nulle le disposizioni contrattuali in contrasto con il presente articolo cioè si vuole evitare che poi nella contrattualizzazione ad esempio delle banche dati del, del, non so, dei contratti di collaborazione con grandi gruppi editoriali si, si disinneschi facilmente questo, questo, questa libertà concessa attraverso una previsione contrattuale che va in contraddizione con la legge. La fregatura grossa però viene dall'articolo successivo, purtroppo, nel senso che l'articolo 74 ci dice che fermo restando quanto, restando quanto previsto dall'articolo 73, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni effettuate da, da opere o da altri materiali contenuti in reti o banche dati di cui si ha legittimamente, legittimamente accesso ai fini dell'estrazione dei, dei, dei testi e dei dati, quindi sta ripetendo quello che ha detto prima, ma l'estrazione di testi e dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dai titolari delle banche dati. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ahimè, eh, quando pian piano questa cosa andrà a regime, i titolari delle varie banche dati, delle, delle varie che ne so, archivi di riviste online e via dicendo, potranno scrivere, una, aggiungere una notazione ai loro termini d'uso con scritto riservato ogni, di, ogni diritto di utilizzo anche compreso test data mining e voi non potete più farlo. È un po' l'equivalente di quello che succede con l'articolo 65 che è quello relativo alle rassegne stampa e quella noticina che trovate sotto gli articoli di giornale. Non so se avete mai fatto caso, no, voi comprate un qualsiasi quotidiano, in fondo ad ogni articolo c'è scritto in piccolo ogni diritto riservato o riservato ogni diritto di utilizzo. No? o riproduzione riservata, che voi direste ma c'è bisogno che me lo precisi, me lo specifichi sotto ogni articolo, eh, c'è bisogno perché? perché se voi andate a leggere l'articolo 65 senza quella noticina altre case editrici di giornali, altri mezzi di informazione potrebbero riprendere liberamente quelle, quegli articoli e quelle notizie e allora Risolto il problema, i titolari dei giornali, i titolari delle case, case editrici dei titolari dei giornali disinnescono quel diritto scrivendo così. Quindi temo che poi tutte queste belle cose che ci siamo raccontati dell'articolo 73, che è in effetti abbastanza innovativo e, e, pone, e, e propone una serie di libertà vengano poi nei fatti ristrette. Dalla, come dire, da, da, da, dalla ingordigia, passatemi il termine, dei titolari dei, dei diritti che cercheranno il più possibile di, di tirare le redini dalla loro parte, di stringere le, le cinghe e dire no, allora, lo, però questo diritto ce lo riserviamo. Eh, la normativa, come vedete qua ci sono un po' di omissi, eh, non, non abbiamo tempo di, di, di analizzarla così nel dettaglio, però ecco questa era la parte più, più innovativa.